L Emozione! PIP! POP! Mm. Oh beh, PIP e POP non avevano mai visto un pipistrello. Sono animali diversi dagli orsi e le lontre. Ma è anche vero che orsi e lontre sono diversi dagli altri animali. Ehi, diversi! Diversi. Mm. Il mondo è pieno di cose e anche di persone molto diverse tra loro. E questa è una buona cosa perché se non fossero diverse sarebbero uguali e la vita non sarebbe più così divertente per esempio pensate se esistesse un solo gusto di gelato alla vaniglia solo quello o se esistesse un unico frutto di bosco io non potrei più fare la mia torta ai tre frutti di bosco mm -hmm. o pensate se tutti i vostri amici avessero esattamente la stessa faccia non riuscireste più a distinguerli Quindi L'essere diversi Rende il mondo più interessante Quando apro la porta al mattino Saluto il sole Con un sorriso suadente So che può sembrare sciocchino, ma per me è molto divertente. E forse anche a voi piace comportarvi in modo diverso dai vostri amici. Beh, non dovete affatto preoccuparvi. L'importante è che voi siate felici. Siamo tutti differenti e nessuno è uguale. Proprio questo rende il nostro un mondo eccezionale Non importa se non rassomigli neanche un poco a me Siamo amici io e te Sì, è vero, siamo tutti diversi nella grande Casa Blu E non ci assomigliamo affatto Ma sarai di certo convinto anche tu che un mondo tutto uguale sarebbe piatto e un giorno scoprirete che e lo sentirete proprio in fondo al vostro cuore che sono tutte queste differenze a rendere il mondo un posto migliore e allora canteremo siamo tutti differenti e nessuno è uguale